Ciao sono Marco e questa mattina a passeggio nel boschetto insieme al fedele amico a quattro zampe voglio parlarti di quello che ti accadrà nel momento in cui andrai ad intraprendere un qualche cosa di nuovo ovviamente lo avrai già fatto perché se hai avuto quel processo di progresso che abbiamo avuto tutti quanti noi crescendo sicuramente avrai intrapreso qualcosa di nuovo ecco mi piace rimarcare questo concetto perché poi a volte noi le cose le diamo per scontate Ogni volta che intraprendi una nuova avventura ci saranno sempre più persone che ti criticheranno aspramente, duramente, e sempre più spesso, forse anche troppo spesso, a criticarti sono proprio quelle persone che tu ritenevi più vicine e che ti scoraggiano, il più delle volte, a proseguire, a persistere in questa tua idea di realizzare questo qualcosa di nuovo. Ecco. C'è una frase che a me ha aiutato molto in questo e che dice che i grandi hanno costruito monumenti con le pietre che hanno tirato loro. Ogni critica che ti faranno deve essere una pietra nuova per rafforzare la struttura su cui stai costruendo questo qualcosa di nuovo. Sempre non cedere mai di un millimetro. L'unica critica pesante che potrebbe avere un senso veramente è quella che tu farai a te stesso o a te stessa ovviamente parlo sempre al maschile solo per convenzione ricorda che sempre ogni volta che fare qualcosa di nuovo ci sarà qualcuno che ti critica poi magari vai a vedere un po più nel dettaglio quella persona che ti critica in che posizione si trova se ha pienamente diritto di criticarti anche perché eventualmente potresti prendere in considerazione quella critica ma solo se questa persona ha già fatto il tuo percorso e ha ottenuto risultati migliori. Allora puoi prenderla in considerazione, altrimenti l'unico punto di vista che puoi prendere in considerazione è il tuo, soltanto il tuo. Continua dritto, vai come una spada verso la direzione dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi, non fermarti mai e lasciali criticare. Le persone che criticano e non fanno sono soltanto delle persone mediocri ti saluto con un abbraccio io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe e mi godo questo boschetto fresco che in pieno luglio non è male ciao